Ciao a tutti! Oggi prepareremo il semifreddo al caffè e nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa più 6 ore di riposo in congelatore. Gli ingredienti sono panna fresca, zucchero a velo, latte condensato, caffè espresso amaro, caffè solubile, nutella e biscotti con distelle. Diamo il via alla ricetta! Per prima cosa scegliamo il caffè solubile nel caffè espresso, mescoliamo con un cucchiaino. Posizioniamo sulle lame la farfalla, mettiamo lo zucchero a velo e la panna che vi consigliamo di mettere in congelatore per 45 minuti.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 Aggiungiamo nella ciotola con la panna il latte condensato e amalgamiamo delicatamente, aggiungiamo il caffè e continuiamo ad amalgamare. A questo punto riempiamo per metà degli stampi a semisfera del diametro di 7 cm. Posizioniamo in ogni stampino un cucchiaino di Nutella. Posizionare in ogni stampo un biscotto pan di stelle. Ricopriamo con il resto della crema. Riporre in congelatore coperto con pellicola trasparente per almeno 6 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso i semifreddi, sformare e decorare con Nutella. Riempiamo una sacca a poche con la Nutella e decoriamo. Decorare con delle stelline di zucchero. Semifreddo, caffè e Nutella. Grazie e alla prossima ricetta.